questo partito della produzione io lo vorrei portare dove sono stato, ricomincio il giro quando, anche perché il 9 dicembre io faccio segretario per cui cioè nel... <applausi> vorrei, vorrei con voi che tutto il gruppo dirigente uscisse da quella portone autorevole, emozionante quello delle nostre istituzioni però lo sapesse prendere non solo per entrarvi ma anche per uscirne e per parlare con le persone ormai sono, c'è cioè la contestazione ad personam, cioè l'altro giorno esco dal Parlamento e c'è un signore che dice state a rifare la DC, no mi urla dietro e, e c'era di fianco un contestatore buono che dice no quello è uno dei meno peggio, lo <ride> abbiamo, abbiamo anche la versione light della Costituzione. Guardate noi abbiamo la pianura padana ad esempio è una prateria dal punto di vista del consenso politico, dopo vent'anni anni buttati via in promesse No, per la difesa del territorio, no? e ci lo sappiamo chi è di Brescia, io sono, vengo da Monza, sono nel collegio di Arcore, facevo consigliere regionale di Arcore, diurno, eh, non di Ieri per me è stato sorprendente giocare in contropiede con Renzi sulla questione di matrimonio egualitario, Lo dico banalmente perché Renzi ha citato improvvisamente Scalfarotto dicendo che bisogna presentare la proposta a Scalfarotto la legge votare anzi ma io l'ho sottoscritta e in Parlamento ma la cosa clamorosa che ti fa svenire è che in Parlamento la, la maggioranza per fare i matrimoni egualitari c'è già e sulla Bossifini ci sarebbe già da fare un lavoro e sul mattarellum se avessimo votato quella Benedetta mozione Giacchetti che è lì che sciopera ancora ed è una roba da matti perché siamo noi che governiamo noi cerchiamo è è uno che l'estensore della proposta più forte sulla, che sta scioperando da mesi e non è giusto, capite? Cioè, potevamo iniziare dal mattarellum? Adesso sapete chi l'ha presentata la proposta per tornare al Mattarellum ma in Commissione Affari Costituzionali del Senato? Calderoni! Cioè, ormai siamo... No, no, fatto non non tutto il c no, ma è vero che va bene, tra l'altro quasi, c'è dentro una porcata perché lui non ce la fa smettere, ma no, <ride> c'è una roba da sistemare sulle liste collegate, ma l'ha riportata lui. Questa mattina un mio vicino di casa gli ho detto viene votare le primarie, eh, sono indeciso, sai, io vorrei vedere qualcuno che non è Condalema, ma non è Renzi civati. Avete segnato? segnato Le stime dell'affluenza le primarie oggi in base un po' a come è andato il dibattito ieri sera come c'è abbastanza nei volevo sapere un po' come, come viene valutato questo elemento e anche l'elemento del fatto che oggi Civati viene visto un po come la sorpresa, come se non ci fosse stato l'outside. Allora facciamo così, rispondo a lei e poi chi vuole fare altre domande vieni via a palestra perché... Eh ricevo messaggi minatori via i quadri se non vieni via palestro ti <ride> meniamo allora risposte velocissime le primarie vanno sempre meglio delle previsioni è una regola delle prime tutte le volte c'è il de profundis delle primarie e poi le cose vanno bene è chiaro che i 3 milioni dell'anno scorso che io ho ribadito essere il nostro obiettivo dipendono anche dalle reazioni delle persone che abbiamo della battuta di prima e del messaggino del Grillino e di sella. Dipende da, dal sentimento che riusciamo a creare. Le primarie si decidono negli ultimi giorni, per quello che vinco io, no? A quello di soldati sbagliati, poi tac, alla fine eh, diranno, dovranno cambiare. Perché quando Repubblica fa il pezzo, scrive, ci va, due punti, c'è una macro che trasforma in Renzi, cosa so avete una data. è successo un sacco di volte, dicevo una cosa e diceva Renzi due non l'ho detta io, hai delle crisi di personale io parlo Fiorentino, dico, dico anch'io del fare come dicevi, io detto, mi sto trasformando, perché mi trasformano loro? Per cui è lo stesso discorso della sorpresa, è quello, noi siamo stati devastati dai media nazionali. Io ieri sono andato a Sky, ho ringraziato l'amministratore delegato di Sky perché ho detto finalmente sono anch'io, perché di solito funziona così. C'è la pagina di Renzi, quella di Cooper, lo poi e dice adesso ci sarà Civatti e c'è una pagina di pubblicità. Noi lo facciamo per sostenere l'editoria, no? perché di sposi. però non è giusto. Non faccio la vittima perché lo sapevo già, e siamo stati pazienti, eravamo tutti molto tesi. Anche i super professionisti, come dire io non sono tra quelli, si preoccupano perché era una cosa claustrofobica, avevo un minuto e mezzo, c'erano questi di Tor Vergata che io assumo nel PD perché mi hanno fatto prendere uno spaghetto a un certo punto mi dice ci va di Tor Vergata, no ce li ho i dati, dice no, le davamo ragione, capito? È stato un... Però c'è chi lo fa, la garanzia la mettiamo anche noi, no? fra un anno torno a Brescia in piazza della loggia, se ho fatto il contrario di quello che ho detto mi tirate giù e mi tenete a casa perché non c'è bisogno di fare segretario però dicevo, non, la sorpresa è determinata da, da quell'atteggiamento, quell che è l'atteggiamento tipico della politica, che è lì l'errore, perché la minoranza, definisco così, la minoranza nei circoli, nei sondaggi, dovrebbe incuriosire, ve lo dico ai politici, dovremmo essere più rappresentativi, più pluralisti, questo fa bene, faceva meglio anche a Renzi, eh? perché forse avrebbe imbarcato qualcuno di me, perché qui dalla rottamazione siamo passati alla candidatura, eh? cioè per molti esponenti, e no lo dico perché è così, adesso il figlio di De Luca non mi sembra una grande intuizione, tra l'altro c'ha dei problemi pure lui, no, avete letto oggi dal punto di vista giudiziario, cioè è un pasticcio così, se avessimo spronato tutti quanti a migliorarci, magari io sarei stato più, più governativo, con un tono più serio, e qualcun altro forse sarebbe stato più coerente però, perché anche questa vicenda, e finisco, tutto si riduce però la candidatura di D'Alema c'è è un fatto e D'Alema conta e continua a fare campagna tra l'altro con un gioco un po' pesante perché continua ad attaccare Renzi e alla fine è un giochino anche questo per tenere la palla no? perché attacchi Renzi quello ti risponde e tu dici quando è che incominciamo a parlare di politica? mai quando è che vediamo gli altri che ci sono quando è che vedete in televisione non Civati, ma gli altri che sono con lui, che sono più importanti di Civati, io non so come fare, sembra una cosa retorica, ma è re. il da Curti di Torino, non la conosce nessuno e fa l'assessore dell'immigrazione tra i più bravi d'Italia e d'Europa. Se io parlo di, di Mirko Tutino, che è quello che ha spento l'inceneritore di Reggio Emilia, c'ha 30 anni, c'è anche un nome simpatico, fa audience. Tutino no? No, è uno bravissimo, è però non, se io dico, cito il caso del Trentino, cito il caso di altri posti in cui facciamo bene, sembra una cosa per allungare il comizio, ma invece è lì che ci sta il sale della nostra proposta politica. Quindi un po' di oscurantismo, che tra virgolette così lo chiamiamo, esageriamo, c'è stato, l'abbiamo vissuto bene. È chiaro che soprattutto per, perché dà fastidio, non per me che sono abituatore prendo da Grillo, dal PD, dal governo, dalla cancelliera, li prendo sempre io, è un ruolo che mi sono scelto. Mi dispiace per i ragazzi che fanno campagna con noi, che quando vedono che tempo che fa si domandano perché sia brutto il che tempo che fa, perché c'è solo Cook, Renzi, i Civati non lo invitano. L'Annunziata mi dice non riusciamo a infilarti nel palissetto, sono stesso mago, sono anche piccolino, metto detto in traverso, magari 10 secondi mi li fate fare. fa. Capito che così non va bene, ma non va bene non per me, che è veramente la vivo così, non va bene per la politica e per l'intelligenza collettiva che dovremmo sapere che